Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, in questo nuovo video vi voglio portare in gita con me a Kamakura dove sono stato qualche settimana fa. Qui vedete delle immagini del giururi perché stavo studiando per un esame. Eccomi qui nel ristorante arrivato con queste gnocche di bambù. Guardate che bel posticino! E abbiamo mangiato un po' di buon sashimi e molte altre cose che potete vedere in questo video. Guardate che riprese! Che riprese! Ma chi sono? Come riprendo io le zuckemono? Nessuno mai Guardate anche la mia amica Federica che cose buone che ha ordinato tra l'altro io adoro il eh, ikura e anche questo tonno bello cotto ovviamente con la salsa di soia e poi qui abbiamo altri pesciolini e anche un po' di tempura Sì, ragazzi direi che questo pranzo abbiamo mangiato di tutto e anche di più guardate qui e ditemi se non vi verrebbe voglia anche voi di mangiare in ogni caso sto facendo questo video è un po' che non faccio video ma in realtà mi mancate è eh, che è stato un periodo un po' lungo e sono successe un sacco di cose c'è cioè una grossissima novità che vi svelerò a fine video quindi preparatevi preparatevi mi fa ridere che sto guardando questo video, lo sto commentando e ne parliamo insieme in ogni caso ogni volta che si va a Kamakura bisogna assolutamente fare visita a questo tempietto che è uno dei miei preferiti anche se salire le scale eh, insomma richiede un po' di forzo ma ovviamente ho il personal trainer proprio per andare in questi tempi poi mi piace perché è tutto bello immerso nella natura, col verde ci sono io con la maschera ma non sono l'unico che ha la maschera in questo video perché anche questa statua ovviamente per solidarietà al covid si è messa la eh, maschera anche lei anche lui, anche lei in ogni caso ecco qui che abbiamo fatto anche questo giochino del, ehm, della fortuna per scoprire chi aveva fortuna o no io anch'io ho fatto, anch'io ho cercato di estrarre quello più fortunato ho estratto questo che era la fortuna e mi hanno anche dato questo regalino poi abbiamo mangiato questa buonissima non saprei definirla tortina al gusto maccia con inciso i due caratteri di kamakura che buoni poi ho avuto voglia di mangiarmi un cetriolo Non fatevi troppe domande E in seguito ci siamo fiondati Ancora due volte fiondati in un video Ci siamo... Ah, siamo andati a gustarci anche questo buon gelatino E quale momento migliore se non quello del gelato Per farci una bella foto tutti insieme nel modo più awkward possibile Ecco, questo era quel momento In ogni caso devo dire che la foto è venuta bene Devo mandarla anche a loro proseguiamo con il video mi è venuta voglia di eh, caffè e quindi mi sono recato in questo locale a gustarmi un buon ice coffee e la mia amica si è preso un altro gelato perché non ci facciamo mangiare niente in ogni caso proseguendo con la nostra visita a comacura non potevo non andare al grande buddha sapete che in realtà questo una volta era conservato in un tempio poi il tempio è andato distrutto e quindi è rimasto solo il buddha vabbè ragazzi questa è stata un po la mia la mia gitetta al ritorno mi sono fermato in in un altro ristorante a mangiare delle altre cose buone come potete vedere qui un po di edamame che io adoro fanno anche molto bene per la salute e un taco ovvero un polipo che abbiamo fritto fritto no piastrato insomma cotto alla piastra come potete vedere qui e inoltre mi sono bevuto questa birra a calorie zero alcol anche zero però e poi ecco qui che abbiamo un po di pesce che anche questo l'abbiamo fatto tutto alla griglia spero che questo video vi sia piaciuto non è che era sto granché di video però volevo parlare con voi infatti queste sono le chiacchiere dell'ultimo video in cui vi spiego cosa sta succedendo in my life perché in realtà è un po' che non faccio video saranno quasi due settimane ma in queste due settimane ne sono successe veramente di tutti i colori allora ci sono due grosse novità che vi voglio annunciare in questo video ma poi ne vorrei parlare nel dettaglio in due video specifici futuri allora il primo riguarda la mia istruzione se vogliamo e la seconda novità invece è a livello lavorativo per quanto riguarda la prima vi posso dire che finalmente dopo otto mesi da quando mi sono iscritto all'università magistrale ho terminato tutti gli esami che dovevo fare ho fatto tutti e 11 gli esami uno in più perché sì mi piace fare di più eh, sono riuscito a farli tutti eh, mi sono piaciuti tutti dal primo all'ultimo anche quelli difficili, difficili come quello di classico e eh, devo dire che sono andati tutti molto bene soprattutto per il poco tempo che ho avuto eh, per potermi preparare perché comunque in otto mesi dover fare tutti questi esami non è stato facile specie considerando che oltre a questi esami io stavo anche facendo gli esami ancora della triennale quindi diciamo che non è stato facile in ogni caso terminato tutto e quando avrò la tesi pronta sono contento di presentarla partendo da un 106 io non sono mai stato uno a cui interessava la media però sono contento che eh, sono arrivato comunque a questo traguardo speriamo vabbè di ricevere questi ultimi 4 punti quando e se mai la presenterò e se no fa lo stesso Mi sono felice di aver raggiunto questo, questo numero ma più che il numero eh, sono molto contento di tutte le cose che ho imparato devo dire che l'esperienza Ca' Foscari che ancora non è terminata anzi io probabilmente prima di presentare la tesi ho il presentimento che se manterranno questa modalità online farò altri esami perché devo dire che veramente se sì, non so come sono le altre università ma vi assicuro che studiare a, a caposchere è stato veramente una cosa gratificante che mi è piaciuto moltissimo la seconda grossa novità invece riguarda il lavoro eh, perché ragazzi eh, sapete che io faccio compositore da tanti anni lavoro anche insomma nel mondo del digital marketing eccetera eccetera Ebbene, ehm, ho deciso di accettare un'offerta per un lavoro, per un'azienda di Singapore. Io lavorerò nel branch di Tokyo la settimana prossima, no, il primo andrò a vedere il mio ufficio. E non lo so, cioè sono troppo elettrizzato all'idea di iniziare questo lavoro. E, tra l'altro nella pubblicità, è collegato con tutti questi paesi in giro per il mondo, sono molto curioso di vedere come andrà Oggi ho avuto il primo giorno lavorando da remoto e Ho avuto un po' di meeting, è stato molto interessante E non lo so, sono abbastanza entusiasta di questa nuova sfida Perché ragazzi, è sempre importante mettersi in gioco, iniziare cose nuove Questo spero che sarà qualcosa che mi porterà tante belle cose Ecco, non so cosa dire Ve ne parlerò comunque più avanti in un video specifico Perché... Eh, insomma ci saranno un sacco di novità, ci sono un sacco di belle cose che mi stanno succedendo quindi mi piacerebbe discuterne con voi e per il resto niente, cercherò di continuare a fare un video a settimana probabilmente ci saranno molti più video in cui andrò in giro tipo questo in cui vi faccio vedere un po' il Giappone un po' parlo, un po' vi aggiorno sulla mia vita ma cercherò anche di fare dei video seduto davanti alla telecamera appena riesco a trovare un attimo di tempo perché devo dire che è stato e sarà adesso un po' impegnativo questo nuovo periodo della mia vita che si apre io in ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci sentiamo uh, al prossimo video. Mi sembra di fare la telefonata. <ride> Vabbè, un abbraccione da Seba. Ciao.